Signori e signori, buonasera! Io sono Pappagallo Lallo e questa è la mia cucina. Oggi chiameremo la cuoca Gaia... ...che ci preparerà un piatto speciale. Gaia, vieni! Io voglio stare qui... ...dicare con gli altri pupazzetti. Vieni, vieni, vieni a preparare. No! Buonasera a tutti, io sono il Pappagallo Lallo... ...e questa è la mia cucina. Adesso chiameremo la cuoca Gaia che ci verrà a preparare un piatto speciale. Osservate bene. Cuoca Gaia, vieni. Sì. Signorina Gaia, dove sei? Eccomi. Eccoti. Che cosa prepareremo di speciale oggi? Eh, prepariamo la mela speciale. Veramente avevamo detto di preparare un'altra cosa. Ti ricordi? Quale? Lì dentro cosa c'è? Cosa? Qui. Signori e signori, buonasera. Siamo nella cucina di Gaia e Pappagallo Lallo. Adesso prepariamo una ricetta speciale. Osservate bene, eh? Osservate ed imparate. Qua Gaia, dove sei? Sono qui. Bene, cosa stiamo per preparare questa sera? E io per, per questa sera le No, dobbiamo preparare quelle. Quale? Le uova. Ah, le uova di dinosauro. Bene. Allora, prendiamo per prima cosa le uova. Prendiamo le uova. Prendiamo... Due uova di dinosauro in ghi. E poi... E poi prendiamo cosa? E mettiamo le uova. Dove le mettiamo le uova? A cuocere. Sì. Allora, dai. Mettiamo le uova sulla pe... pentolina. Abbiamo sì. fatto un bel casino, come al solito. Grazie. Brava Gaia. Ecco fatto, poi poi, poi! Accendiamo il fuoco! Mmm, che profumino di dinosauro in Ghi. È finito! È finito? Sì! Sono pronte le uova? Sì! Mm. Bene! E allora, signori Prende e signori! Un piatto! Devi Scusa. prendere un piatto? Sì! sì. Ma, ma una patatina! Una patatina! Va bene? Arrivederci arrivederci. Alla prossima. Botta. Ciao ciao!